Oh, ma hai sentito di Casey Neistat? Casey Neistat ha smesso, ha chiuso, non fa più video Hai sentito Roby, vedete sei? te lo giuro, è così, è ufficiale Ha fatto già l'ultima puntata, il giorno 19 novembre Casey Neistat, scritto k con la Y in fondo Neistat Ha fatto il suo ultimo video Oh ma chi è? Non l'ho mai sentito Roby, chi è questo Casey? Chi è Casey Neistat? Che Sinai è stato il più grande vlogger. Tutti i tempi diciamo Comunque vado al dunque Sto Casey Neistat, che è un personaggio eccezionale Cioè scia per le strade di New York Si fa portare dall'elicottero Fa dei voli trascontinentali Per andare a fare gli auguri a una ragazza Dall'altra parte del mondo E racconta la sua vita attraverso Un video tutti i giorni Ha iniziato nel marzo del 2015 Un anno e mezzo fa Ha fatto quasi 600 video E ha raccolto 5 milioni di abbonati, un numero incredibile e un miliardo, dico un miliardo, di views dei suoi video. Che dirti? È veramente un personaggio fantastico. Ma la cosa più incredibile è che lui, dopo tutto questo successo, in un momento nel quale questo successo sta crescendo ancora di più, ha deciso di smettere. E lo sai perché ha deciso di smettere? Perché ha detto il successo ti fa sedere, il successo ti fa stare comodo, oh, apro parentesi, chi ha un canale come quello di Casey Neistat guadagna dei bei soldini in termini di migliaia e migliaia di euro al mese che arrivano come commissioni della pubblicità che appare su quei video, e quindi quando hai dei numeri così incredibili come quelli di Casey Neistat, la quantità di soldi che ti arrivano ogni mese non è indifferente, non è una cosa marginale, è una cosa molto, molto sostanziosa. Io dovrei togliermi tanto di cappello a chi decide, nonostante il successo e nonostante il ritorno economico, comunque di dire stop. Fermi un attimo, io ho deciso di fare questo viaggio perché volevo sfidarmi personalmente nel realizzare delle cose che non avevo mai fatto, nel spingermi più in là di quello che farei altrimenti tutti i giorni e adesso la vita è diventata troppo facile. So come fare il montaggio in mezz'ora, mi sono organizzato, ho tutte le tecniche e gli apparecchi che mi servono, ma è diventato troppo facile per me fare questo video e che si fa? un'analogia fantastica dice io vedo la vita il percorso di una persona la carriera come l'attraversare la giungla e facendo come Tarzan che si appende a una liana e poi si appende ad un'altra e va avanti che vantaggio c'è a rimanere adesso attaccato fisso qua a questa liana quando si sono aperte centinaia di opportunità diverse che io potrei cogliere e quindi io nonostante tutto il positivo che c'è qui tutto il successo che ho ottenuto, sono pronto ad avere il coraggio e le palle di dire no, basta, io mi fermo, non è che mi fermo a fare i video, non è che mi fermo a fare cose creative, ma mi fermo in questo esperimento creativo perché non mi sfida più, non è più una challenge, non è più qualcosa dove sono fuori dalla mia comfort zone, ed è giunto il momento di passare alla prossima liana. Cazzo, tanto di cappello, Casey, che abbandona la strada vecchia per la nuova sa quel che cerca, ma non sa quel che trova ma forse è proprio quello quello che cerca